Benvenuti a tutti da Cristiana Munzi, benvenuti all'ascolto di Radio Zen. C'è una causa? Eh, possiamo individuare una causa anche in questo periodo che stiamo vivendo molto critico a causa della pandemia? Esiste una causa? Nelle nostre vicende di vita esiste la causa? Il Karman, per esempio, che tutti conosciamo come effetto e causa delle azioni, sembrerebbe farcelo credere e appartiene alla tradizione indiana e anche al buddismo, ma vediamo con Dorio Cappelli come non sia tutto così scontato. Tutti i riferimenti testuali al canone buddista Pali li ritrovate nel testo in allegato. Buon ascolto. Buddha dice, se ho un'opinione è quella della causa condizionata, no? del, del, che ogni cosa nasce perché ha una causa. E uno dice, beh, è abbastanza, è abbastanza razionale, è abbastanza comprensibile. Ma se noi andiamo in profondità, noi vediamo che non è poi così razionale. Ogni cosa ha una causa, ma qual è la prima causa? Non c'è una prima causa, E allora eh, ci sono mille, mille cause e la, che si perdono in un mm -hmm. passato senza tempo e fluiscono in un futuro senza limiti, non c'è un inizio e una fine, una religione è una religione che apre. E apre apre al dubbio apre all'abisso e questo io lo vedo anche quando sono in relazione con eh, i miei fratelli per esempio della eh, cristiani monaci cristiani delle scuole cristiane più contemplative degli ordini monastici più contemplativi faccio parte della, del, del DIM del dialogo interreligioso monastico che è un organismo che eh, fa incontrare monaci contemplativi delle varie tradizioni religiose buddiste eh, cristiani eh, islamiche. E tutti concordiamo su, su questo fatto, che la religione apre all'abisso, non dà risposte certe. E... Comunque e... si può anche imparare ad accettare anche chi vuole delle risposte certe e rispettarlo, ah, certo. aspettandosi <ride> che anche chi ha risposte certe rispetti le diverse risposte certe Il cioè, il mio, mio maestro Shoako Kumura dice sempre le religioni sono come una mappa. Eh, che e ci aiuta a orientarci nel territorio ma la mappa è un foglio di carta e non è il territorio vero le, la mappa è molto utile eh, per orientarci nel territorio ma nel territorio bisogna camminare da soli e bisogna camminare con le proprie gambe noi possiamo prendere la mappa e mettercela in tasca ma non possiamo prendere il territorio e mettercelo in tasca nel territorio possiamo soltanto camminare possiamo soltanto eh, starci senza la presunzione di poterlo impacchettare e mettercelo in tasca parlando per esempio no, di dialogo interreligioso e di conflitti eh, fra religioni nessuna religione può semplicemente pensare di eh, illustrare completamente per esempio il dharma o l'assoluto Oddio, questo secondo me è molto utile, soprattutto quando si parla di conflitto eh, fra opinioni diverse o fra religioni diverse.